Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica incontriamo un testo meraviglioso dove Gesù ci conduce a cogliere, a riscoprire la verità profonda dell'amore sponsale e dell'accoglienza da riservare ai bambini. Andiamo al testo. Dei farisei mettono alla prova Gesù e gli chiedono, maestro è lecito o no per un uomo ripudiare la propria moglie? La legge di Mosè accordava al marito di poter rimandare la moglie se avesse trovato in lei un fatto indecoroso. Così Deuteronomio 24.1. Al tempo di Gesù c'erano almeno due scuole di pensiero, due scuole rabbiniche, che cercavano di interpretare questo passo. C'era una scuola più rigorista, di Shammai, che ammetteva lecito il ripudio solo in caso grave di tradimento. La scuola di Hillel, un po' più lassista, permetteva invece il ripudio da parte del marito per qualsiasi cosa. Ad esempio, se la moglie non cucinava bene, il marito la poteva pure lasciare. Gesù non entra in questa casistica assurda, ma riporta tutto alla santità dell'origine. E specifica, Mosè vi ha permesso ciò per la durezza del vostro cuore. In greco sclerocardia, un termine tecnico che indica l'indurimento proprio del cuore, che nella Bibbia è la serie delle decisioni, della volontà e anche dei sentimenti. Dunque, per venirvi incontro, vi ha dato questa possibilità, ma dall'inizio non fu così. Dio li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola, l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. Vedete il sogno di Dio da sempre è questo e la verità profonda dell'amore è questa. L'amore vero, lo sappiamo bene, non è a tempo, a condizione, finché mi va, versione una cravatta oggi me la metto e domani la tolgo. Non è questo, questo è lo svilimento dell'amore e il camuffamento egoistico dell'amore a causa della durezza del nostro cuore, cosa che Gesù è venuto a risolvere, perché Gesù non è venuto solo a ricordarci qual è il sogno e il disegno di Dio, ma soprattutto è venuto a renderci capaci di viverlo. Questo è Vangelo, e buona notizia, in Lui diventiamo capaci di amare così, di poter amare veramente per sempre, fino alla fine, come Lui, che così ci ama, sempre, completamente, fino in fondo. Ecco perché la Chiesa difende la bellezza del matrimonio che è via di santificazione, dove i coniugi sono l'uno per l'altra, via al cielo, segnaposto dell'altro con la maiuscola che li guida, li conduce, li santifica, perché insieme possano aprirsi alla vita. Ricordo che una volta ci diede un passaggio in autostop un uomo, eravamo in pellegrinaggio e questo uomo condivideva la sua vita, a un certo punto iniziamo a parlare di famiglia, di rapporto di coppia e quant'altro, e lui disse, pieno di sé, io convivo e non ho alcuna intenzione di sposarmi, e fin qui scelta legittima. Gli abbiamo chiesto il motivo. La risposta fu particolare. Lui disse: "Noi non ci vogliamo sposare con la mia compagna", disse, "perché noi ci amiamo davvero". Ah, in che senso? Noi stiamo insieme, conviviamo perché ci amiamo. Qualora un domani non ci amassimo più, ci lasciamo". Beh, beh. Che prospettiva particolare, ma l'altra faccia della medaglia. L'hai pensata? Qual è? Che questo è egoismo. Perché finché l'altra persona mi va e mi sta bene la tengo, quando non mi andrà più la lascio. Capite bene, miei cari, l'amore vero è il dono di sé ed è per sempre. E Gesù ricorda i due non saranno più due ma una carne sola. E l'avventura meravigliosa del diventare veramente un noi. Il giorno del matrimonio, nel sacramento, Dio opera e unisce profondamente le anime dei due. Ma è poi un cammino di tutta la vita diventare davvero un noi, amandosi, ascoltandosi, venendosi incontro, aiutandosi, comunicandosi amore con i gesti, con le parole, con il tempo donato. L'avventura meravigliosa del diventare ed essere una cosa sola, con Dio e tra noi. Questo non ci legittima a guardare distorto, a discriminare chi purtroppo per un motivo o per un altro affronta il dramma del fallimento matrimoniale che può essere arrivato per mille motivi, anzi con ancor più cura, premura e tenerezza siamo chiamati ad accompagnare le situazioni ferite e le persone che cercano in un modo o in un altro di ripartire ricostruire in qualche modo la loro vita. Infine ecco il rapporto con i bambini, a quel tempo considerati poca cosa. I discepoli vorrebbero impedire ai bambini di andare da Gesù e Gesù dice ai discepoli lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, frase che dovremmo lasciare risuonare in tante case, in tante famiglie, non glielo impedite, lasciate che vengano a me, perché a chi è come loro, Appartiene al regno dei cieli e chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. I bambini ci fanno scuola tante volte nel modo di pregare, di relazionarsi con Dio, nella spontanea fiducia che hanno in Dio. Quando cresciamo, tante volte purtroppo perdiamo di vista questa santa semplicità, ci complichiamo, ci riempiamo di scrupoli. Quanto è bello vedere i bambini pregare. Quanto è bello vedere i bambini fidarsi di Dio. Si racconta che una volta una comunità si riunì invocando da Dio il dono della pioggia, una zona molto molto arida. Andarono lì a pregare per chiedere aiuto al Signore, si riunirono insieme al parroco e che sorpresa quando la bambina, la più piccola del gruppo, tirò fuori il suo ombrellino. Lei era già sicura che la pioggia sarebbe arrivata. Chiediamo al Signore che ci aiuti a riscoprire sempre più la verità dell'amore, amore coniugale, amore sponsale a cui tutti, in un modo o in un altro, siamo chiamati e ad accogliere con sempre maggior fiducia, semplicità e amore il Signore, lasciando che i piccoli ci facciano scuola e aiutando i piccoli che abbiamo accanto ad incontrare, a scoprire e a conoscere la bellezza di Gesù e del suo amore per noi. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!